Carmine, dobbiamo dire che allora, c'era questa allerta medio, eh, vorremmo capire come, chi dirama l'allerta medio e chi poi può usufruire e andare a leggere, perché come abbiamo visto anche eh, gli escursionisti della, della domenica utilizzano applicazioni più facili dove comunque non, non, non entrano nel dettaglio. Certo, questo diciamo, è uno degli anelli deboli purtroppo della comunicazione, della pericolosità e del rischio eh, in ambito diciamo, meteorologico, in ambito di rischio idrogeologico, perché ci sono alcuni allerta meteo che vengono fatti dai centri funzionali regionali, dal Dipartimento della Protezione Civile, che segnalano delle situazioni particolari. Queste situazioni particolari poi devono essere prese in carico dai piani di protezione civile comunali dal, dal livello territoriale devono seguire delle azioni perché noi possiamo anche prevedere che ci siano delle forti precipitazioni in un'area dal, dal punto di vista nazionale in un'area abbastanza estesa poi l'esatta concentrazione di queste piogge, l'intensità di queste piogge può essere misurata soltanto sul territorio quindi la quantità di pioggia poi deve seguire assolutamente, delle, da, dalla quantità di pioggia devono seguire delle azioni e queste azioni purtroppo spesso vengono dimenticate, nel caso del, del fiume Raganello, ma anche dell'attraversamento dei sottopassi o per quanto riguarda il rischio delle valanghe. Insomma, non, non è un problema soltanto purtroppo degli escursionisti che fanno torrentismo. Ecco, si parla di una zona che aveva un accesso libero, sì. eh, però eh, mi diceva che c'era un regolamento, ci sa sarebbe dovuto entrare un regolamento proprio in quella sì. zona che vietava, o comunque sia limitava l'accesso? Diciamo regolamentava l'accesso, è un, un, diciamo, un percorso che si era fatto in zona anche con l'ente Parco Pollino, che era sfociato diciamo, in regolamento eh, in questa primavera, che limitava l'accesso alle sole guide, e tra l'altro, perché lì purtroppo si può accedere anche in maniera libera, in un contesto che al di là, diciamo, dell'emergenza dell che c'è stata ieri, dei, dei fatti di ieri, comunque una, è un ambiente non di facile accesso, cioè non è sicuramente accessibile a tutti, ci vuole un minimo di esperienza, infatti è sempre consigliabile avere dell'attrezzatura e comunicare prima di intervenire, prima di entrare in queste, in queste gole, che io tra l'altro conosco abbastanza bene, essendo dal versante, diciamo, lucano del... Uh, del Pollino, del Monte Pollino. Quindi c'è questo regolamento che limitava l'accesso, limitava l'accesso anche ai bimbi inferiori di 10 anni. Eh, probabilmente non è entrato ancora in vigore, credo che non sia entrato ancora in, in vigore. Beh, dobbiamo, dobbiamo dire che eh, c'erano giovani, c'erano ragazzi e. La stessa situazione purtroppo la stiamo vedendo anche eh, sul, sull'arco alpino dove molte persone vanno, come stava dicendo, in, eh, con sì. abbigliamento inadeguato portando anche, anche ragazzi poi. Quindi il consiglio che eh, si sente di dare a chi ci sta guardando? Perché... Sì, il consiglio di dare è quello di informarsi costantemente, non costa nulla fare una telefonata prima di fare ecco. qualsiasi tipo di escursione, la telefonata va fatta per avvisare, per eh, diciamo in qualche modo informare anche le autorità della presenza dell'escursione ma va fatta soprattutto per capire quali possono essere difficoltà durante il percorso. Eh, Quest'anno purtroppo c'è una situazione meteorologica molto, molto particolare, eh, siamo sul bordo dell'alta pressione delle azzorre, ci sono questi richiami di aria fredda e tutto il tutti i pomeriggi Nell'appellino Meridionale ci sono queste forti precipitazioni sul Pollino ma anche in altre zone eh, Le vediamo anche in città, e anche... Ne... lei ha uh, lavorato in prima linea ter... nel terremoto che ha distrutto e devastato il centro eh, Italia, quindi situazioni del genere ne conosce bene, anche se questa è una situazione ovviamente meno drammatica, ma è bene che l'allerta sia alta. Che cosa c'è bisogno in situazioni del, del genere? Allora in situazioni del genere chiaramente molto lo fa la macchina della protezione civile, nel senso che l'assistenza alla popolazione è... è... Per fortuna diciamo che questo evento si è mantenuto abbastanza limitato, pur essendo una scossa abbastanza forte, si è sedita bene. L'intervento lo fa la protezione civile con l'assistenza alla popolazione. In questi momenti è importante fare procedere con velocità, fare tutte le verifiche necessarie sulle infrastrutture e in qualche modo testare anche quelli che possono essere i piani di protezione civile comunali, che ricordiamo con la nuova riforma che è partita dal gennaio di quest'anno, sono un patrimonio importante di una comunità, di una collettività. Addirittura si dà ampio spazio eh, per la realizzazione eh, ai cittadini, ai cittadini formati. Eh, è importante quindi, dicevo, muoversi in sicurezza, non eh, fare cose pericolose e mantenere soprattutto, diciamo, eh, stare a sentire quello che viene detto dalla, dalle istituzioni, dalla protezione civile eh, locale, comunale, regionale soprattutto. Grazie, Bene, grazie. grazie per essere stato con noi comunque noi durante il corso della puntata monitoreremo eh, sì. il nostro territorio e lo dicevamo già stamattina ma è occasione di riconfermarlo bisogna sempre informarsi sulle cose che si apprestano a fare ed è importante anche mettere in sicurezza, il, diciamo in questo caso, la, la fora del raganello, anche con, come diceva prima il professore, anche in, con delle zone diciamo, di sicurezza, delle aree di sicurezza, dove eventualmente recarsi, anche se io resto sempre dell'avviso che è meglio non andare proprio in certe situazioni meteorologiche particolari. E quindi è sempre quell'anello debole, purtroppo, che c'è tra la comunicazione dell'allerta meteo e quello che poi effettivamente avviene sul territorio, che spesso viene eh, sottovalutato.